Buonasera, allora stasera è un pochettino più tardi ma ho visto che c'era un sacco di gente che era lì a guardare la partita e quindi ho ben pensato di trasferire eh, adesso il, eh, il momento allora, ieri come magari eh, vi ricordate eh, abbiamo ragionato sull'inflazione Abbiamo visto cosa sono le conseguenze dell'inflazione, abbiamo visto che non è poi sto gran dramma, ma che deve essere in qualche maniera gestita, perché potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli. Se invece si, eh, ci si organizza e eh, si riesce sia a tutelare i risparmi che i redditi, allora a quel punto con l'inflazione si convive bene. Allora, ragioniamo un attimo di... Come gestire le conseguenze dell'inflazione o in generale eh, cominciamo a introdurre una cosa che ci servirà per una puntata fondamentale che sarà quella di domani dove ragioneremo su perché lo stato non stampa direttamente i soldi ma passa per il debito quindi cominciamo a impadronirci degli strumenti finanziari vale a dire di qualcosa che ci consente di ehm, riallocare il denaro nella maniera ottimale fra surplus, eh, eh, deficit, come vi ho detto, fra chi ha bisogno di soldi adesso, chi eh, li vuole restituire dopo e similari. Iniziamo con uno che tutti conosciamo, eh, però c'è un problema, lo conosciamo tutti, ma nessuno a scuola, a meno che non si sia fatta ragioneria, eh, ci ha mai detto nulla. Eh, purtroppo magari sappiamo tutto ci siamo letti quattro volte la divina commedia e quindi va benissimo quattro volte i promessi sposi e va altrettanto bene eh, ma nessuno eh, a scuola ci ha mai spiegato come eh, affrontare il mutuo allora il mutuo è un prestito con ipoteca cioè in buona sostanza ehm, la casa che viene acquistata è messa a garanzia del buon fine dell'operazione quindi la banca non fa ste grani istruttorie che normalmente farebbe per un prestito no? perché sa che alla peggio nel momento stesso in cui tu non ripaghi le rate del mutuo come previsto eh, la casa può essere pignorata dalla banca allora eh, il, il mutuo serve per avere a disposizione subito una cifra che si ripagherà nel tempo. Attenzione, perché lo stesso ragionamento che fa chi prende a prestito soldi, come nel caso del mutuo, opposto è il ragionamento di chi li presta. Quindi la gestione del mutuo piuttosto che la gestione di un prestito è esattamente uguale all'investimento dei risparmi solo visto dall'altra parte ricordatevi per gli appassionati del blog di alberto bagnai ovviamente sa sapete benissimo di che si parla cioè vale a dire è la famosa Goofy Nomics. ricordate che una cosa vista dalla salita vista dall'altra dall parte è una discesa bene prendere a prestito soldi è un lato di un contratto fra due persone dove l'altra presta soldi quindi quando noi facciamo un investimento perché abbiamo dei risparmi e vogliamo investirli prestiamo denaro quando invece prendiamo a prestito denaro perché o, o facciamo un mutuo oppure facciamo un prestito eh, eh, l'operazione è uguale però vista dalla parte opposta quindi qualcuno alla fine del periodo avrà ragione qualcun altro avrà torto eh, eh, però questo lo si può sapere solo dopo cioè, se io faccio un investimento ehm, prestando soldi a qualcuno a tasso fisso eh, e eh, poi l'inflazione eh, diventa molto alta allora a quel punto eh, io non avrò fatto un, eh, un, un, buon, un, buon, un buon investimento viceversa l'avrà fatto, fatto chi invece eh, era dall'altra parte del, del negozio diciamola così. allora adesso vediamo di capire bene come sono i punti se io posso prendere a prestito dei soldi con un mutuo tipicamente la scelta è fra il tasso variabile e il tasso fisso che ragionamento devo fare io? beh, se io mi aspetto che l'inflazione in futuro salirà quindi che i tassi di interesse che rappresentano come vi ho detto l'annullamento, la compensazione per l'inflazione, vi ricordate quello che vi ho detto? No? Vale a dire Se io presto 1000 a 1 e l'inflazione è il 10%, per essere in pari significa che questo eh, a cui io ho prestato 1000 mi deve ridare 1100, che sono 1000 per la cifra iniziale e 100 per la perdita di valore eh, del, eh, della moneta derivante dall'inflazione bene allora io eh, faccio un mutuo se mi aspetto che ci sarà un'alta inflazione a quel punto sarà tutto mio interesse prendere un mutuo a tasso fisso perché perché significa che Mettiamo che avrò ragione nella mia aspettativa e in futuro aumenta l'inflazione. Adesso a zero magari diventa al 2%, al 3% o al 5%. Benissimo, io con un mutuo a tasso fisso continuerò a pagare, supponiamo all'1%, continuerò a pagare l'1% anche quando i tassi di mercato sono il 5%. Quindi al lato pratico significa che l'inflazione in futuro eroderà il, il, valore, il valore del denaro e io dovrò però restituire sempre la stessa cifra. Quindi in questo caso nel nostro negozio, eh, teso come affare, chi avrà perso? Beh, ci avrà perso la banca che mi ha concesso un mutuo a tasso fisso e invece l'inflazione andando salendo eh, significa che alla fine io ridarò alla banca un valore più basso Monetario rispetto a quello eh, che, che, che invece è, eh, era il valore del denaro quando mi ha prestato, mi ha prestato i soldi. Um, è un'ingiustizia eh, alla fine? Ah, dramma per, per le banche che mi hanno prestato i soldi? No, perché la banca è grande vaccinata, anzi è un po' più grande vaccinata normalmente del cliente, per cui se ha scelto di prestare del denaro a tasso fisso e poi l'inflazione è salita, per lei. Quindi non si può assolutamente dire ah, va tutelata la banca perché poi eh, il, il denaro è così. Purtroppo invece in molti vedremo che ragionano così con l'Unione Europea, con l'Europa e così via. Ah, bisogna tutelare i creditori esteri. No chiunque eh, specialmente se stiamo parlando di banche, istituzioni finanziarie o stati risponde dei propri, eh, delle, delle proprie azioni e non può essere tutelato tutelato deve essere il risparmiatore di Banca Etruria piuttosto che il risparmiatore delle Venete a cui avevano raccontato delle balle ma altrimenti di certo non possiamo piangere se noi abbiamo fatto la banca non può piangere se ci ha concesso un mutuo a tasso fisso e poi parte l'inflazione Viceversa io mi aspetto che non ci sia inflazione o che l'inflazione scenda e allora ecco che io sceglierò il mutuo a tasso variabile perché significa che in questo momento pago, non so, supponiamo che il tasso di interesse eh, sia il 2% o il 3% bene, eh, lo sanno bene chi ha fatto tasso variabile negli anni scorsi eh, i tassi sono andati periodicamente a scendere e la rata è andata un pochettino ad alleggerirsi perché eh, si è iniziati con un tasso di interesse che magari è il 3% ma il mutuo a tasso variabile legge diciamo così il tasso vigente quell'anno e lo adatta quindi al lato pratico io credo di star guadagnando denaro ma in realtà il mutuo a tasso variabile eh, così come simmetricamente vedremo i titoli a tasso variabile eh, semplicemente non fanno né guadagnare né perdere nessuno trasferiscono eh, il, il valore del denaro così com'è adattandosi ai tassi anno per anno eh, per cui ehm, la scelta è quella cioè vale a dire io mi aspetto che l'inflazione salga eh, beh eh, allora a quel punto eh, il tasso fisso è un'ottima scelta mi aspetto che l'inflazione scenda a quel punto, e quindi di conseguenza anche i tassi che ricordiamo sono visti come la compensazione di questa inflazione, eh, ecco che allora la mia scelta andrà sul tasso variabile. Attenzione, là, quando io prendo un tasso variabile devo vedere come varia. Questa è la radice di una delle confusioni più frequenti sui mutui Vole a dire, quando uno dice ah, nel momento stesso in cui noi dovessimo uscire dall'euro allora i tassi di interesse saliranno e chi ha i tassi variabili eh, vedrete che eh, dovrà pagare le rate molto di più. Prima cosa, dato che il, la rat, il, il tasso di interesse segue l'inflazione come vi ho detto in realtà se anche salissero i tassi abbiamo visto spero che abbiate capito che nessuno ci sta perdendo salgono i tassi ma scende il valore del denaro che io devo restituire per cui in ogni caso vado in pari ma potrebbe esserci invece addirittura un vantaggio perché il parametro di indicizzazione vale a dire la, la cosa che dice eh, se è un contratto è il mutuo non si scherza non è che posso dire variano i tassi e, e variano a caso c'è un parametro che deve essere ben specificato il parametro eh, a cui sono indicizzati i mutui è l'euribor l'euribor significa che è la media dei tassi di scambio fra le banche all'interno dell'unione europea eh, bene allora, questo, euro, quantomeno dei, dei, dei paesi che hanno l'euro. Bene, questo Euribor significa che, se anche l'Italia uscisse dall'euro, il tasso di interesse che viene preso in considerazione per l'indicizzazione dei mutui è quello europeo quindi quello principalmente tedesco diciamo così e quindi incredibilmente potrebbe anche capitare che chi ha un mutuo eh, a tasso variabile si trovi a una situazione in cui potrebbe aumentare un pochettino l'inflazione in italia o potrebbero aumentare i tassi di interesse in italia ma il suo mutuo invece non aumenterebbe eh, neanche l'indicizzazione del tasso di interesse perché per contratto è indicizzato all'Euribor anche in questo caso possiamo bisogna tutelare la banca poverina la banca ma poi ci perde no perché ha fatto una scelta e chi presta il denaro non è che sia eh, all'interno del, eh, del contratto di prestito privilegiato o va tutelato uno o va tutelato l'altro è una cosa fra due persone consenzienti dove eh, chi presta pensa che gli convenga prestare del denaro e pensa di guadagnarci e chi prende a prestito pensa che gli convenga prendere a prestito del denaro quindi sono assolutamente equivalenti le due parti in, in, in, in, in contratto ecco diciamo così eh, dove sono stati in passato i disastri sui mutui? beh sono stati, e lì però una delle due parti andava tutelata eh, sono stati quando le banche ingannavano i clienti facendogli fare i mutui in valuta, vale a dire, eh, c'erano i tassi di interesse al 6%, allora gli dicevano, guarda, in franchi svizzeri, tu fai il mutuo in franchi svizzeri, il tasso di interesse è il 2%, un po' come si fa adesso col MES, gli hanno fatto vedere solo il tasso di interesse, dice, guarda, eh, quello che c'è adesso di mutuo a tasso di interesse è il 5%, fallo in franchi svizzeri, il tasso di interesse è il 2%, e quindi tu risparmi sulla rata, Peccato che abbiano omesso queste banche all'epoca di spiegare che ovviamente andavano restituiti anche i franchi svizzeri. E quindi cosa succede? Che se il valore del franco svizzero fosse aumentato, aumentava la rata non già in ragione del tasso di interesse differente fra la lira e il franco svizzero, aumentava la rata in ragione dell'aumento del prezzo del franco svizzero rispetto alla, alla lira. E quindi, dato che dovevano essere eh, restituiti i franchi svizzeri, questi, eh, specialmente quando ci fu la svalutazione del 92, in tanti eh, andarono in rovina. Ehm, di chi è la colpa in questo caso? Beh, in questo caso ovviamente la colpa è della banca, perché non ha fatto un'informazione chiara, e non è pensabile che uno che prende e fa un mutuo lo faccia in valuta estera in, in modo da essere sano di mente. Mm, cioè soltanto uno che lo scrive col sangue, che è un esperto di mercati finanziari, che quindi vuole proprio fare quell'operazione lì perché intende speculare sul cambio, può essere tollerato ma altrimenti è ovvio che se arrivava l'operaio, se arrivava il, la pensionata e gli facevano fare un mutuo in valuta estera direi che non era esattamente mh, logico tutto questo discorso va fatto al contrario ovviamente anche per gli investimenti vale a dire io ho dei risparmi Benissimo, tipicamente posso scegliere nel momento stesso in cui io acquisto titoli se comprare dei titoli a tasso fisso o comprare dei titoli a tasso variabile. Se mi aspetto che l'inflazione salirà e quindi che i tassi di interesse saliranno sarò molto più tutelato con dei titoli a tasso variabile perché praticamente quest'anno magari mi danno lo 0% ma l'anno prossimo mi daranno l'1, mi daranno il 3, il 5 e così via e quindi il mio capitale verrà anno per anno tutelato dall'inflazione. Se invece io avessi un titolo a tasso fisso, magari quest'anno prendo l'1% e, e può anche starmi bene, ma se in futuro i tassi andranno al 5, al 6, al 7, perché significa che ogni anno l'inflazione diventa al 5, 6, al 7, questo tasso di interesse dell'1% non sarà sufficiente a compensare eh, l'erosione del valore dell'inflazione. Quindi il fatto che io abbia, dei titoli a tasso fisso a lunga scadenza eh, mi espone al rischio del, dell'inflazione ovviamente questa scelta vale a dire questa speculazione cioè il fatto di scegliere un eh, investimento a tasso fisso a lunga scadenza fino adesso chi l'ha fatto gli è andata benissimo perché perché l'inflazione è scesa quindi chi aveva un BTP o chi ha comprato un BTP eh, al tasso di interesse del 9% quando c'erano gli interessi al 9% per 30 anni, e beh, capite che adesso i tassi di interesse sono a zero, ma costui continua, dato che ha comprato un tasso fisso a lunga scadenza prima che sia l'inflazione che i tassi di interesse scendessero, continua ad avere un, eh, un guadagno non, eh, non piccolo. Per cui, per cui, per cui, eh, vedete bene che i ragionamenti sono sempre quelli aspettative di inflazione, tassi di interesse e scelte di investimento. Un'altra scelta di investimento che si può fare, vale a dire, di un titolo a tasso fisso, eh, ma che va bene anche in aspettative di inflazione, eh, è i titoli a, corto, a breve scadenza, per esempio i bot. I bot scadono a tre mesi, sei mesi e un anno una volta se l'ha inventato pure il nove mesi, ma normalmente sono tre mesi, sei mesi e un anno. Sono a più o meno tasso fisso, perché in realtà non pagano un interesse vero, ma vengono venduti lievemente a sconto, se i tassi fossero positivi. Quindi, per intendersi, un bot normale, in tempi normali, funziona che tu compri 100 di bot e lo paghi 99, a scadenza ti danno 100, quindi quell'uno di tasso di interesse è... Arriva in questo modo implicito, ecco, diciamo, te lo vendono con lo sconto e te lo ridanno a prezzo pieno e quindi eh, questa è la differenza. Essendo che scadono a breve periodo eh, quindi dopo tre mesi, dopo sei mesi, quindi io posso riprendere in mano tutto il capitale. Se anche salgono i tassi di interesse, io non sono danneggiato perché lo faccio un anno, poi nel corso dell'anno i tassi sono andati al 2%. Benissimo, io riavrò il capitale, potrò reinvestirli al 2%. Quindi capita. Per, per pochi giorni ecco diciamo così che io mi troverò investito con eh, un, un tasso di interesse non adeguato rispetto a quello di mercato per cui in una maniera o nell'altra voi capite bene che le scelte si possono fare in tante maniere anche il tesoro fa queste scelte e anche il tesoro fa delle scelte che sono appunto opposte perché il tesoro invece emette titoli quindi è come se facesse il mutuo diciamo così quindi prende a prestito denaro e sono opposte rispetto a chi compra i titoli di stato per cui quello il cittadino l'investitore che ha comprato il btp al 9 per scadenza 30 anni ha fatto un grosso affare lo stato quindi noi emettendo quel btp al 9 per 30 anni ha commesso un errore clamoroso perché ha emesso un titolo a tasso fisso, a lunga scadenza, con un'alta cedola, prima che i tassi invece iniziassero a scendere. Su questo ho scritto un pezzo che trovate su Asimmetrie, eh, ci sono tantissimi miliardi persi dallo Stato italiano per una gestione scriteriata del debito pubblico, quindi delle scadenze del debito, eh, il fatto di scegliere di mettere ancora di più a tasso fisso e a lunghissima scadenza anche utilizzando strumenti derivati eh, in momenti precedenti alla, a una forte discesa dei tassi eh, su queste eh, scelte che hanno pesato per centinaia di miliardi sui nostri conti nessuno parla mai nessuno ha voglia di parlare perché, perché? perché si deve toccare la professionalità del MEF eh, sono tutte persone così brave, quelle che gestivano il, il debito pubblico così, così bravi e così via e quindi andare a prendere questi errori clamorosi, ripeto magari fatti in buona fede, eh, quando si è arrivati al 4% hanno pensato dicendo 4% è bassissimo, prima era il 20, prima era il 10, prima era il 15 e così via no? adesso siamo arrivati al 4% dove vuoi che vada pazienza mi spiace però la valutazione sbagliata di pensare che quando i tassi erano al 4% non andassero a zero l'avete fatta voi non io e normalmente uno io posso anche comprendervi eh, cioè non, non so io oggettivamente se, se che scelte avrei, avrei fatto in, in quel momento eh, però la scelta qualcuno l'ha fatta è stata sbagliata quindi avete capito come e perché Seguendo l'inflazione e seguendo i tassi di interesse, le scelte di come prendere a prestito denaro, come nel caso dei mutui o come nel caso del tesoro quando emette titoli, o investire il proprio denaro, come nel caso del risparmiatore che sceglie se usa, prendere i BTP, i CCT o i BOT, sono fondamentali. Ultima cosa, poi ve la dico perché mi è venuta in mente che c'è questa possibilità, ci sono robe tipo i BTP Italia che invece sono un po' l'equivalente del tasso variabile ma eh, diciamo che sono ancora più mirati all'inflazione quindi in particolar modo eh, i Btp Italia cosa fanno? Eh, recuperano sul nominale il tasso di inflazione calcolato dall'Istat quindi se c'è dell'inflazione il nominale eh, si eh, rivaluta esattamente della stessa percentuale non, non vado nel dettaglio perché sennò altrimenti poi vi faccio il corso di laurea in intermediari finanziari e non, non, non mi sembra il caso mi interessa semplicemente che capiate queste cose cioè vale a dire perché i titoli e perché i mutui con il tasso di interesse che parte da quella famosa inflazione che vi abbiamo, eh, di cui vi abbiamo parlato, parlato ieri eh, hanno conseguenze nel momento stesso in cui eh, noi li scegliamo grazie e domani è importante perché affrontiamo il perché non si stampano solo i soldi ma si usa il debito.